Later. Amore siamo ufficialmente in Val d'Aosta, siamo uscite dal Piemonte e siamo in Val d'Aosta Buongiorno Vanessina. se vuoi riposa ancora un po' perché manca ancora un pochino sì. E poi siamo arrivati, mi sa che oggi io e te facciamo un riposino eh? Io farò sì. eh? colazione poi Sì, adesso no? appena arriviamo facciamo super colazione, sì. ci diamo un po' di energia Ho bevuto giusto un caffè <ride> Troppo fresciata? Eh? Troppo flashata Valessina? Ani non dormire! Guarda che siamo arrivati! Eh, dormiamo dopo! Facciamo un riposino dopo! Bene arrivate, buona colazione Questa torta mi sembra buonissima, vero? Ne ho assaggiato, ne rubato un pezzettino della stadia Siete contente? Eh? Tantissimo Tantissimo, Jenny Tantissimo. Bene, brava Jenny che ha mangiato tutto lo yogurt E io aspetto il latte schiumato Il latte schiumato per Addio. tutti, per tutti per Allora ragazze, non abbiamo ancora la nostra camera Quindi abbiamo deciso di andare a fare un aperitivo Eh? Che vedo che voi state già assaporando Com'è il salame? Buono? Buono eh Ani? Sì. Tra pochi minuti ci consegnano la camera e poi andiamo a pranzo. Guardate un po' che meraviglia. Mm, ma non solo, ma guardate un po' che spettacolo. Guardate, guardate. Sì. Guardate che bello. Vi piace la montagna? A noi. Tantissimo, guardate il tavolino. One hour later. Bimbe, finalmente nella nostra stanza. Abbiamo appena portato tutte le valigie, adesso le mettiamo in ordine. La facciamo vedere, Ani. Sì, sì. sopra. Ci siamo accorte. Che qua sopra c'è un soppalco tutto buio, oddio, bellissimo! Beh, ma non può essere di un'altra stanza? Non lo so. Secondo me, no. Perché allora mi dicevano che c'erano delle stanze con soppalco, ma la nostra è una camera. Allora facciamo vedere com'è caratterizzata la nostra stanza. Praticamente noi abbiamo una camera qui, e poi c'è un bagno, e qua c'è un'altra camera che se si chiude insomma si separa dalla nostra, vero Vane? Eh, fammi vedere. Cosa hai scoperto? Da lì so Eh, però è chiuso, non si può. No, qua c'è un armadio, non lo Ma, so, Ma ci niente. Certo, amore. Allora quindi, com'è, Anastasia? Mi fai vedere tu un po' questa stanza? Sì. È anche la tua? Questa, questa è la nostra stanza, mia e di papà, dove abbiamo questo letto. Questi. I lupi sono qua dietro, magari. Non Poi. lo so. Poi facciamo vedere anche a papà. Adesso, com'è che si accendeva la luce sui lupi? Così. Eccola, quindi abbiamo questi due luponi che si illuminano bellissimi. Mi fai vedere la tua camera? Qui abbiamo invece la camera di Vanessa e Anastasia. Vanessa si è già coperta, stracoperta. Come mai? Hai sonno? Sì? E dormi. E qui abbiamo invece la vostra camera. Cosa c'è qua che noi non abbiamo dentro questo armadio, Anastasia? Il frigo libero. Il frigo bar. C'è il frigo bar con dentro della Coca-Cola, della birra dell e dell'acqua. Ma noi di acqua ne abbiamo portata tantissimo. Adesso ragazze dobbiamo mettere in ordine tutti i vestiti negli armadi. Okay. Poi ci facciamo una bellissima doccia. Sapete cosa facciamo stasera alle 6? Sì. Che cosa, dillo? Andiamo a bere un aperitivo insieme a che cosa? Ai, animali. Sì. Poi domani è Capodanno, ragazzi. Che si fa? 10, 9! Bravo! Oh. Un auguri! Proprio così al ristorante, ovviamente. ok. Allora ci vediamo dopo l'aperitivo insieme agli animali, va bene? fatemi vedere come siete vestite per questa sera. Siete bellissime. Allora, andate da Giulia e Jennifer mentre io finisco di lavarmi e prepararmi. E ci vediamo dopo il quelle che vi ho detto in macchina, mamma, però ve per l'ho andato in macchina perché vi faccio vedere le unghie. È mie, è vero, hai ragione. Ragazzi, guardate che unghie! Tema Capodanno con i, con i brillantini, vi piacciono? Scrivete nei commenti se vi piacciono le unghie di nostra mamma. Brava. Ci vediamo dopo. Oh, che È arrivato il primo animaletto, Ani. Aspetta, che non lo vedo, che bellino. È dolcissimo. Sì, a lui piace eh? un sacco. Le coccole, sì, ma che belle che le sono. Le eh, ma... Eh, Vero, ma ne? Tu lo volevi di il invece abbiamo preso il gatto. Che bello, anch'io. Ciao, sì. ma taglia, ma Il nostro peppuzzo. Ma come no. Amore, Amore com'è, Peppo? Eh, è. è tenero, è fino. dolce. Un po' di armamenti. guardate, l'amore. bello. Dorme davanti al divano nel lettino con la nostra con la nostra gola. Yeah. Bello vietnamita vietnamita però un anno e mezzo già adulta ma dai. direi che dovrebbe essere adesso eh, la teniamo ha, a stecchetto e rimane così ha raggiunto la sua dimensione <ride> <ride> ma dai sì. ma che bello è una remma di nome maiala di cognome ah. e impestata ogni tanto e lì ce n'è un'altra <ride> bimbe siamo arrivati in camera prima notte in hotel siete stanche stamattina ci siamo svegliati prestissimo e io sono veramente stanca vi sta piacendo la vacanza? Sì. Siete contente? Allora, domani è il 31 dicembre, quindi sarà il giorno di Capodanno. Sì. E dove andiamo domani mattina, Anastasia? Al fan park. Al fan, fan park. Fan park. Fan park ad Olon. Quindi domani ci divertiremo a giocare sulla neve con gli slittini. E poi, Vanessa, domani sera si festeggia si Capodanno. Capodanno. E poi? E perché non si fa? Okay. Un altro giorno. Eh, non lo so. Poi vediamo cosa faremo fino al 2, ok? E poi ancora poi già. Sì, ancora due va. giorni. Poi, poi basta, si torna a casa da Gasper. Buonanotte, fate le brave, eh? Se volete guardarvi la tele col volume bassissimo. E ci vediamo domani mattina. Tomorrow. Anastasia, dove andiamo? Finalmente a giocare dove? <ride> <È sentata> al fan park a Dolon finalmente questa è la giornata più attesa di tutta la vacanza vero? Sì. ciao Giulia ciao. ciao Dani ciao, ciao Jenny ciao. e ciao Vane adesso stiamo aspettando di trovare un parcheggio cioè, perché... più che noi papà e poi andiamo gioco. su e andiamo a giocare mai... avete visto quanta gente sta sciando? che sì. tu ieri me l'hai richiesto? è già bellissimo perché ieri era, ieri era... era... Ne... ha nevicato tutto il giorno però era comunque atmosferico anche ieri sì siamo arrivati Vane Allora Vanessa Se volete prendere lo slittino potete prenderlo Però potete andare solo su questa parte qua Dove c'è più neve Penso due Però pista piccina perché non c'è una pista coperta È una pista libera ok E non so dove termina Capito? Noi eh, e te possiamo andare sulla ciambella Appena mi riprendo un attimo dalla salita Va bene? Eh, io posso andare con lei Anche certo E eh, vai Vanessa e Jennifer Giulia Anastasia, super superanovalessa Jennifer e quasi vincolo bravissime successo ah Giulia e Anastasia sono rimaste bloccate chi <ride> ha vinto? io vinto brava oh. allora ragazze volete fare un giretto sulle ciambelle che poi andiamo a pranzo vi va? Anastasia vuoi andare sulla ciambella? sì dai andiamo a prenotarle Sì, tu amore vuoi andare? Poi oh, è partita la guerra di palle di neve. Fantastico, dove siamo noi, le altre? Ma la bambina numero uno è qui. <ride> ok, bimbe, siamo tornate a casa dal fan park di Dolon. E adesso vi siete già preparate per la cena di Capodanno. Dove state andando? Da Giulia. Nella, loro, per... nella loro stanza. Ok, andate, appena arrivi, mi mandi un messaggio, mm -hmm. eh? Ci vediamo dopo, allora. Va bene? Che iniziamo Ciao. con un aperitivo <ride> e una cena. <ride> A few moments later. Amore ma sei tornata tutta boccolosa fammi vedere girati dai, ma stu è stupenda. Perché Fammi vedere. Vanessa adesso li fa. Dai. Mi sta facendo. La Dani ve le ha fatte? Sì. Ma gli hai detto grazie? Le hai detto grazie alla sì. Dani? anche Vanessa adesso li fa. Che bellina che e sei. pure Jennifer dopo. Ok. Tutti noi bambini siamo un po' così. Sei stupenda. Sei sicura che vuoi tenere questo, amore? Sì, bello. S -s -s ma lo so che è bello, ma non hai caldo? Bello. Quanto sei... Ma sei stupenda. Ma la Dani è bravissima. Ma che macchina Ma come Ma no, era... Lungo con un vestito e lui e lei mi tira sempre. Bravissima, sei stupenda. One hour later. I miei occhi sono più belli. No, i miei sono più belli. Ma sei seria? Ma guardami, <susurra> pronto? Ehi, hey. ma come? Arrivo, arrivo subito. Cos'è successo? Cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto? Ma ti sei spaccata la testa! Allora, Anastasia, dove sei? Vieni qua Anastasia! Anastasia, vieni qui! Cosa vedi? Ti rendi conto che è il 31, mancano poche ore alla festa e si è spaccata la testa, ma tu vedi che taglio si è fatta? Siamo a Cormallorio, io non so neanche dove è un ospedale, io non conosco nulla qui, non c'è una guardia medica, come ti sei permessa? Adesso sei in castigo, eh? ridi? cosa c'è da ridere? che ridete scusate scherzo c'è anche il taglio che scherzo e... è? è? sangue finto è sangue finto? cioè sì. qui vi hanno dato in dotazione il Nutella il sangue sì. ecco. finto io non <ride> ma smette però voi siete pazze mi avete fatto ah quindi è proprio una cavolatina così vabbè allora guardate visto che mi avete fatto prendere un colpo mm -hmm. Io chiudo qua il video con Jennifer. Ah, brava, eh? Brava, pensavo fossi un'amica tu, invece, eh? Ragazzi, il video è finito. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate i pollici in su. Ciao. Ciao.